La pergola d'uva e i profumi della natura ti accompagnano all'ingresso della zona notte, con le sue botti autentiche. Puoi improvvisarti sommelier di tutti i piaceri pregiati e nascosti. Degustazioni esclusive fuori dall'ordinario vi attendono. Le bollicine per il tuo relax ti invitano ad immergerti in un grande tino di rovere. Il vostro piacere sensoriale raggiungerà l'apice in un bagno di vapore cromatico e se tu e il tuo partner vorrete condividere il calice del piacere, ti confidiamo un segreto. Le cantine possono accogliere sino a tre persone per brindare nella più frizzante delle compagnie.